Io mi chiamo Luca, vengo da Padova e vi porto la voce del nord-est. Un nord-est molto diverso da quello che viene dipinto normalmente e come anche nei fatti forse in parte è, ovvero che laddove c'è per esempio la centro-sinistra e il governo siamo all'avanguardia, come in Friuli Venezia Giulia, nella privatizzazione e smantellamento, come del resto in tutta Italia, del servizio sanitario. Oppure un nord-est che viene dipinto come ostaggio della Lega Nord in assolutamente inamovibile, con cui non si può fare niente. Bene, io vi porto ehm, la voce di un nord-est che invece si organizza, che crea reti solidali, che fa intervento nelle numerose numerosissime contraddizioni del territorio. Abbiamo avuto assemblee territoriali in tutte quante le province sia del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, tra quelle che sono già state e quelle che saranno fino alla settimana prossima e a Padova proviamo a dare l'esempio con due assemblee già fatte e una terza in programma per martedì prossimo. Un'assemblea dove abbiamo visto una partecipazione molto molto ampia con una, un mescolamento generazionale assolutamente significativo dove in una città universitaria come Padova sono intervenuti gli studenti universitari i dottorandi precari della ricerca e questa non è una cosa assolutamente scontata visto che tendenzialmente in queste operazioni politiche di loro a loro spesso che magari appunto non sono residenti lì non si parla, non si lascia il loro spazio invece questo spazio c'è c'è stata la presa di parola poi diretta di richiedenti asilo che vivono nelle strutture del Veneto. Ci pare indicativa questa partecipazione della presa che può avere un progetto come questo che stiamo portando avanti e soprattutto di qual è il popolo di cui stiamo parlando, a cui bisogna dare potere, che si deve prendere il potere. È un popolo fatto di lavoratori, di giovani, di pensionati, disoccupati e donne, ben al di là degli steccati, delle differenze che ci costruiscono addosso e al di là... Dunque, che si goda o meno dei diritti dati dalla cittadinanza. Questo è importante, se mi permettete questa contraddizione, il nostro è assolutamente un popolo internazionalista. Dunque, l'Assemblea di Padova sta già entrando come molte altre del resto nel vivo di una campagna elettorale che vuole essere al contrario, che vuole mettere al centro le lotte che sono presenti sul territorio e le contraddizioni di esso. E io voglio portarvi l'esempio, uno di questi esempi, che ci pare assolutamente significativo e che è stato anche in parte rievocato da molti interventi precedenti. È una lotta che parla a tutte, quante, a tutte noi e di cui tutti quanti dobbiamo molto imparare. È la lotta dei richiedenti asilo del campo di Kona, la cosiddetta marcia della dignità. I richiedenti asilo del campo di Cona che erano presenti ieri in corteo assieme alle migliaia e migliaia di rifugiati, di richiedenti asilo, di lavoratori immigrati che vivono su questo territorio e che hanno dato una lezione importantissima che tutti quanti noi dobbiamo assolutamente cogliere e valorizzare. Il sistema dell'accoglienza lo sapete bene, lo sappiamo bene, però non tutti lo sanno, è basato sullo sbilanciamento nei confronti dell'emergenza, sul profitto di pochissimi che soprattutto nei grandi centri come dire, le cooperative che vincono gli appalti di questi grandi centri, fa, veramente lavorano su bandi da milioni e milioni di euro e forniscono dei servizi assolutamente inadeguati ai richiedenti asilo che sono all'interno, non li accompagnano nell'iter nell per, per ottenere permesso di soggiorno, non offrono eh, assistenza sanitaria, non offrono cibo, non offrono i corsi di italiano che sono la risorsa più importante perché ci sia effettivamente integrazione e di cui soprattutto c'è richiesta e bisogno da parte dei richiedenti asilo stessi. Bene. Qualche settimana fa, grazie al lavoro fatto dall'USB, fatto da tante altre reti solidali e anche di supporto, questi richiedenti asilo sono usciti in una marcia che ha attraversato il territorio veneto e ha sconvolto l'essere messi all'angolo in cui li hanno, li hanno relegati, mettendoli in questi campi di provincia. Hanno ottenuto una prima vittoria e continueranno a lottare per essere ricollocati perché si chiudano questi grandi campi e perché ci sia giustizia sociale, documenti per tutti, libertà di circolazione. Noi quello che dobbiamo fare è cogliere questa, questa, questa rottura che è stata prodotta e supportarla in diversi modi, innanzitutto eh, rompendo fondamentalmente questo noi e loro che viene, che ci viene, usato, viene usato contro di noi, denunciando il sistema barbarico e mafioso che utilizza eh, che, che specula sulla specie dei migranti e contemporaneamente non lasciando che dicano è pensati anche ai poveri italiani ma invece rivendicando giustizia sociale e diritti per tutti quanti. Grazie, buona giornata.